Come stai? <ride> è, la, è la domanda che fecero a, a Noè una volta che stava timonando la sua arca mm. nel, nel mare. Però, e Noè rispose mangiando la marmellata abbastanza bene, grazie. E possiamo anche. Fare questa cosa qua allora quindi kairos deve avere l'accento no ma aperto. lascia parte lascia parte lascia perdere adesso per favore oh, okay. il discorso di kairos parliamo parliamo intanto del fatto che um, siamo siamo stati forse per caso o forse per, uh, per non so cosa abbastanza Pre prescienti, nel senso che il workshop di stanze, gestire al meglio le proprie relazioni professionali, doveva essere, il, doveva partire il 7 marzo e noi ci avevamo lavorato un paio di mesi e doveva essere un workshop di persona, insieme alle persone, anche perché ovviamente per lavorare su... Le distanze all'interno delle relazioni professionali eh, devi lavorare con le persone, quindi con la distanza intanto fisica, poi quella emotiva e poi quella intellettuale. Questa era l'idea. Siamo stati prescienti perché praticamente avevamo individuato un tema senza sapere... Ma se posso interromperti ti devo sì. anche dire che a me è capitato che... A queste distanze si sono aggiunte anche delle distanze non solo sentimentali, affettive, ma anche linguistiche. Nel senso che ultimi, cioè sostanzialmente dal block, come si chiama, block, lockdown, dal lockdown, ho sto intrattenendo una corrispondenza video call con una cineasta iraniana che mi piace molto, Naturalmente è tutta in inglese, quindi la distanza non è solo ancora più grande, 4.500 chilometri tra qui e Ghazville, cittadina iraniana, dove lei è home arrested, ma è anche una distanza culturale, linguistica, di usi di costumi, di calendari, di giorni, okay. di tempi. Quindi diciamo che di sei, sei nel caos e delle distanze. Più. No, no, è che la distanza proprio gestire, manage, diciamo, maneggiare, mm. gestire le distanze nel momento in cui oltretutto tu pensi con una donna, un uomo, insomma, in questo caso potenzialmente una collega, ma anche una donna con cui dividere un pezzo di vita, di costruire qualcosa, di. Mm. Che un Insomma, po è deve, la stessa... tante competenze, no? Quindi in pratica stai quello che stai dicendo è che essendo coinvolto... Io ho un progetto con lei, lo devo pensare, a 4.500 km di distanza mm -hmm. con una cultura, in questo caso cinematografica, teatrale, di sceneggiatura, di lavoro, ma in un'altra lingua, che non è la mia lingua madre, non è la sua lingua madre. Mm -hmm. Quindi è un problema perfetto per il nostro, per il nostro Cazzo, workshop. Scusate l'espressione, è il problema. È il problema, anzi. Quindi se, se tu riesci a gestire No, poi devo meglio... essere molto Ci sono anche delle distanze che uno alla fine si ritrova, no? Distanze anche con se stesso. Certo. Ma quella è un'altra cosa, più complessa. Beh, però, Perché dopo è... tanti anni ti ritrovi che hai costruito molto per le persone che ami, che hai amato, che amavi, cioè tipo le tue figlie, le tue donne, le madri delle tue figlie, le volontà di tua madre, di tuo padre, i tuoi parenti, e alla fine ti ritrovi che però per te non hai costruito un <ride> cazzo. Sei... Ti ritrovi, scusa? Che per te non hai costruito un cazzo, cioè insomma sei un po' nella merda. Quindi dici adesso come ci vado a Parigi a ricostruire la mia seconda parte della vita nei prossimi 50 anni? Però mi sembra che l'aspetto centrale di quello che tu dici è il fatto che comunque eh, alla fine eh, gestire le distanze eh, nelle relazioni e quindi con un altro ritorna sempre al fatto di gestire la distanza con se stessi. E Guarda, quindi... sono molto, molto diretto. Um, ieri sera ho passato un'oretta a guardare quali sono le agenzie di, diciamo, di rappresentanza attori a Parigi mm -hmm. perché secondo me Parigi in questo momento per me potrebbe essere una e migro non ho ancora provato l'emigrazione proviamo a emigrare vediamo che cazzo succede beh comunque stiamo, è... possiamo emigrare anche virtualmente a quanto pare se anzi se devo andare, andare da un agente a Parigi se devo incontrare ed è una relazione professionale o se devo andare a trovare un lavoro come cameriere, come tutti gli attori, o se provo a fare il venditore come ho fatto per tanti anni in Italia a Parigi. È distante, eh? L'obiettivo, il raggiungimento dell'obiettivo è distante. <ride> Ottimo! Quindi questo vuol dire che dobbiamo costruire uh, un workshop a distanza online per capire come fare, uh, come fare ad essere efficaci online. Perfetto, siamo per capire come fare per gestire uh, le relazioni, um, per imparare a gestire le relazioni attraverso un'iniziativa online. Però secondo me il discorso qua, da questo punto, cioè questo è sicuramente un, un grosso tema, no? nel senso che eh, gestire le relazioni adesso con la crisi del Covid eh, diventa un, uno dei grossi problemi professionali, diventa in che modo devo, posso eh, gestire le relazioni, al meglio le relazioni professionali quando l'altro sta in un... Io ho un quadratino qua, dove sei tu, infatti prima stavo guardando dall'altra parte perché nel mio schermo il quadratino eh, con, con la... Io cosa... se voglio posso guardare in macchina e migliorare la mia distanza. Mm -hmm. Vedi? Esatto, esatto, mi sono accorto lavoro... di questa cosa, no? Del fatto il lavoro che... che ho fatto con Medius Mystery Client, abbiamo lavorato praticamente tre mesi in, in zoom conference, mm -hmm. formando, io ho fatto la selezione dei mystery shopper, lavoro bellissimo e la cosa più interessante è che nel farlo si impara anche a gestire la distanza online, mm -hmm. non è facile utilizzare gli strumenti, se tu vuoi ottenere un effetto è come se tu fossi on stage o sul set, sei davanti alla macchina da presa, sì. se vuoi fare un effetto tu lo puoi dire, oppure puoi prenderti un tempo e distanziarti ed è percepito molto fortemente perché sei sempre in video, sei sempre online, sei sempre in diretta, streaming, live, ma... Sei una dimensione dentro di te e quel tempo della riflessione ti consente di arrivare in maniera più diretta se vuoi, a ottenere un risultato quando poi entri e certo. cambi la distanza. Chiaro. chiaro. Allora, se io mi avvicino in questo modo è ovvio che ho un effetto... Non è solo... Effetto... È solo... Sì, sì. Cioè anche l'attitudine, un... l'atteggiamento. Ribadisco quello che abbiamo scritto anche nel piccolo, diciamo, come si chiama, pdf nel, nel... Non è solo una distanza fisica. Non è i centimetri che ci distanziano, mm -hmm. i metri, i chilometri. È una distanza temporale. Se io voglio, se utilizzo una Essere in sincronia operata, con te. Sincronos è proprio questo, il tempo. E la parola giusta del tempo è il, come abbiamo detto, il kairos, il momento opportuno, e il ciclo, il Kiklos di Cronos, il tempo grande che ruota, mm -hmm. noi dobbiamo essere pronti a sapere che al mattino facciamo delle cose, mm -hmm. ma poi quel giorno, quel là, quel dunque, quella quel e qua, quel qui e ora, io so che c'è un momento in cui dico no! Però scusami, ora, tutto, tutto questo... È questo il momento di parlare di questa cosa esatta. Mm. Però questo a maggior ragione nel momento in cui io lo faccio di persona, faccia a faccia, uh, questo mi implica tutta una serie di uh, strumenti che io posso utilizzare. Uh, mentre molti di questi strumenti, per esempio io sono seduto, il mio corpo è in qualche modo immobile alla scrivania mm. e non posso usare il mio corpo. Per uh, appunto, per esempio, toccare la persona per sottolineare alcune cose. Toccare, toccare è una cosa molto forte. Certo. Entrare mm. nel campo aurico, nel campo energetico dell'altro, addirittura nel campo fisico attraverso il contatto, è una scelta fortissima. Ha maggior ragione adesso! No? In una Perché trattativa! È... Cioè anche soltanto cioè che, entrare nel campo respiratorio. Che, esatto, che cosa significa nel momento in cui, perché poi ci sono comunque, ci sono e ci saranno delle occasioni di incontro fisico con le persone, grazie al cielo, che cosa significa quando... È la Io oggi alle cosa... 16.30 incontrerò il mio avvocato penalista. Non ho problemi penali, ma è per un discorso legato alla separazione, tu sai quanto è doloroso un momento del genere ma comunque sia per entrare nel merito e guardare le cose bene, alla fine abbiamo detto entrambi, ci incontriamo in studio da te certo io ci andrò con la mascherina e i guanti ma Assoluto, ci sarà un momento non puoi vedere, non puoi vedere nulla dell'espressione della persona perché gran parte del, di ciò che esprimiamo, lo esprimiamo con, con questa parte, del, oh, certo anche con gli occhi ovviamente, però togliamo eh, megabyte di informazioni, no? Quindi anche l'incontro fisico diventa molto più complicato, senza contare che è, è, è in qualche modo, eh, come si dice, avvelenato tra virgolette da... Cioè noi sappiamo qual è il primo passo emotivo di gran parte delle persone nel momento in cui le incontriamo, anche il nostro, no? È quello della diffidenza, comunque di chiedersi, ok, chi ho di fronte è qualcuno che magari ha il virus, non ha il virus, è un portatore sano? Cioè, indipendentemente... Beh, da è, molto, è molto anche legato al carattere delle persone. Diciamo che, guardiamo anche questa cosa, noi parliamo di distanze professionali. Il mio carissimo amico Lucio ha sempre detto una cosa precisa che io ho fatto mia ogni incontro di lavoro è il termine potrebbe sembrare fastidioso ma non è fastidioso ogni incontro di lavoro è utilitaristico in senso buono nel senso che si lavora ci si incontra ci si studia si fanno le vicinanze e le lontananze come diceva la nonna perché si ha un obiettivo congiunto io vendo qualcosa, tu la compri facciamo un progetto insieme abbiamo degli obiettivi, condividiamo cerchiamo un business Però ma in è questo un caso è utilitaristico anche non necessariamente economico eh? perché noi potremmo fare un incontro di lavoro in ambito di volontariato internazionale di ONG, di fame nel mondo di charity, di fondi di investimento indipendentemente dagli aspetti economici ma è sempre utilitaristico ogni incontro in qualche misura è utilitaristico, ma quello di lavoro è manifestamente, deliberatamente utilitaristico. Certo, ma in questo caso però c'è anche questa, la, che cosa è utilitaristico o utile eh, in tempi, ai tempi del colera, ai tempi del coronavirus, si allarga. Nel senso che la mia utilità include anche questa eh, sensazione ok, io sto incontrando Fabio Massimo, amoroso per questo scopo perché dobbiamo fare un, un workshop, eh, eccetera. Ma non è che sto rischiando di prendermi qualche malaccio? No, e questo la è il pensiero. Noi ne abbiamo tuo parlato, tuo pensiero è... non abbiamo ancora fatto. Ma la motivazione è fondamentale, certo, ma la motivazione, ma anche poi alla fine l'insieme di quelli che sono le mie credenze che, che con le quali sono arrivato al meeting, no? nel senso che magari io ho incontrato l'altro ieri qualcuno che è appena arrivato ha cominciato subito a darmi la mano, no? per, come dimostrazione del fatto che eh, lui non crede a questo. Me, Me ne frego del virus. Eh, ho capito, ma io nel frattempo, diciamo, dal mio punto di vista, dico, ok, tu non crederai al virus, ma... E, e quindi in qualche modo, mh, come dire, questo, questo è stato l'inizio dell'incontro con questa persona e questa cosa io me la, me la, me la mantengo eh, diciamo, in mente durante l'incontro. L'altra persona anche, no? E quindi dopo circa... Una dopo circa, diciamo, dal 28 gennaio a, a, a qualche giorno fa, quindi dopo circa un'ottantina di giorni... Sono rientrato via Genova e con mia figlia Marta è stato un discorso, alla fine ho detto vaffanculo, ci siamo abbracciati. E con i miei genitori che hanno 80 e 77 anni, mio padre e mia madre, non l'abbiamo fatto, anzi siamo stati a debita a distanza perché certo. la loro attitudine, la loro percezione della distanza, della necessaria distanza, è differente dalla mia, dalla vitalità, dalla motivazione che abbiamo io. E Marta. beh quindi la domanda, la domanda a questo punto diventa questa no? diventa ok visto che questi sono i problemi che noi incontriamo sul lavoro no da una parte come fare in maniera online per accorciare le distanze e per essere sulla stessa pagina essere in sincronia dall'altra quando incontriamo una persona fisicamente come fare per gestire questa distanza che è, diciamo, uh, um, artificialmente modificata dalla presenza del, del fenomeno dell'emergenza coronavirus? Come faccio? Ci sono, Quali ci sono, sono le cose risposta. che posso fare? Ci sono, a mio avviso, alcuni aspetti fondamentali che fanno parte delle tradizioni di, di sapienziali e non solo professionali. Come abbiamo indicato nel programma in alcune idee sul, sul tema del seminario, tu sai che Ron Ambard, il fondatore di Scientology, si è ispirato a un volume e all'esperienza del più grande venditore di auto degli Stati Uniti di tutti i tempi, Less Dane, tecniche di chiusura di vendita infallibili. Non era il contrario. Dunque, non è che, no. che si è ispirato a Ron Abbard. No, no, no, perché parliamo di un'esperienza di tutta una vita. Lestein era anziano quando Ron Abbard ha fatto il salto e ha detto come posso ottenere il massimo risultato e qual è il business più grande di tutti che si può fare? Una religione. Mm. Ron Abbard è stato un futurologo straordinario, e ha scritto forse più di mille libri, uno dei più, come si dice, prolifici autori. Di, non solo di, in assoluto non solo di science fiction mm -hmm. in assoluto secondo Les Dane ma poi entriamo anche in un'altra sapienza più antica e profonda quello che conta non è soltanto la propria riconoscibilità io mi metto la bombetta verde e tutti sanno sempre che ah Les, ma chi sei? sono Les, sono quello della bombetta mm -hmm. la riconoscibilità okay. ricordo, ricordiamoci che noi stiamo Facendo secondo me, qualcosa che deve essere utile soprattutto per i primi incontri di lavoro all'interno di un programma, mm -hmm. quando tu sei già rodato e hai già dei clienti storici o dei colleghi con cui c'è già una relazione preesistente: una relazione è preesistente per entrare in una relazione, soprattutto per quando uno ha un tipo di business one to many. Quindi, io lavoro con tante persone che devono essere in maniera molto devono essere stimolate la memorabilità si devono ricordare di me io ho la camicia blu e la cravatta lilla chiaro e sto mangiando ecco e sono bold rasato caldo mm -hmm. quando qualcuno dirà ah, ma chi è quello con la camicia blu la cravatta lilla chiaro che sta mangiando con dietro che mangiava, <ride> che faceva mangiava la marmellata mentre faceva il ok quello quindi la memorabilità è un aspetto fondamentale, ma non solo la memoria. Scusami attuale... se ti interrompo. La, la, la memorabilità e la riconoscibilità. Um, da questo punto di vista, il teatro può insegnarci qualcosa su come ottenerla? domanda retorica: come si può recitare se non si ha la parte a memoria? Due sono le regole. Arrivare puntuali alle prove e sapere la parte a memoria. Non c'è nient'altro. Mm. La memorabilità è non solo quella che gli altri devono avere di te, ma soprattutto quella che tu hai degli altri. Il e questo è diciamo, l'insegnamento fondamentale, quello che passa al figlio è, noi ora lo chiameremo il database, ma lui lo chiamava il suo schedario. Cioè... Cioè una, una conoscenza del mio cliente, pregressa di chi hai di fronte. Io del mio cliente, prima di arrivare a una trattativa di qualunque tipo, prima di arrivare a qualunque incontro, devo sapere chi ho davanti, qual è la sua cultura, quanti anni ha, chi è esattamente, se ha figli, quali sono i suoi sport, e quando entro in una relazione andare più in fondo possibile conoscere approfonditissimamente la sua azienda, il suo business, come funziona e anche il suo gergo come dicono gli inglesi. Quindi sapere um, entrare in una relazione in cui io metto nella, nella relazione, nelle parole che utilizzo per, per entrare il più rapidamente possibile ed abbreviare la distanza, entro con tutta la mia conoscenza del suo mercato, della sua arte. Se sto parlando con un falegname, io racconterò Posso anche evitarlo se voglio, ma della mia esperienza di tre anni come falegname, Potrò parlare utilizzando delle precise parole specifiche, capisci? Mm -hmm. okay. Perché Tanto il mio obiettivo, sto. Sì, il mio obiettivo è, la, è la sua conoscenza di me, ma soprattutto il mio ricordarmi di lui. Quando avrò migliaia, decine di migliaia di contatti, Prima di chiamarlo, prima di entrare in una... Io dovrò ricordarmi esattamente chi è. Sapere la parte memoria vuol dire ricordarmi molto bene di lui. Mm -hmm. Ok, quindi in pratica stai dicendo che quello che quello che, sì, ci, che su cui dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è un, a... è un lavoro a monte, diciamo. Questi sono appunti rispetto agli obiettivi. Naturalmente uh -huh. il lavoro è strutturato e quindi, come abbiamo detto, avremo delle, delle attività più o meno ludiche, ma di edutainment, cioè di imparare, di apprendimento divertente. Uh -huh. e, però divertente ma serio, anche obiettivo finalizzato in cui il nostro preciso obiettivo è accorciare le distanze spaziali tra noi e il nostro interlocutore mm -hmm. affettive, accorciare le distanze temporali tra noi, le nostre azioni le nostre intenzioni precise, le nostre azioni più giuste e i nostri risultati, cioè accorciare la distanza tra noi e il conseguimento del nostro obiettivo. Questo è il nostro... Non sono solo le relazioni. Beh, ma il conseguimento dell'obiettivo passa attraverso le relazioni, no? Quindi sì. questo è, il, è quello di cui stiamo parlando. Io aggiungerei anche il fatto che in... Uno dei eh, lavori da fare è su quelli che sono i nostri, eh, schemi, i nostri stessi schemi cognitivi rispetto, e questo è un lavoro da fare a monte, prima, eh, i nostri schemi cognitivi rispetto al, al coronavirus. Cioè, che cos'è che crediamo, eh, quali sono le nostre credenze in merito al coronavirus? Mm, credenze. Credenze, credenze. Poi schemi cognitivi, chiamali, chiamali come vuoi. No, no. Vuoi. Nel senso come questo... rispondiamo? Quali sono i nostri schemi interpretativi e cognitivi rispetto alle informazioni? Mm -hmm. Ma siamo sicuri che le informazioni sono giuste? Vabbè, quello ci interessa poco. Eh, no, è un aspetto credenze. sciamanico, è un aspetto di intuito sciamanico, cioè... Noi tendiamo a utilizzare informazioni predigerite, giornalistiche, informative, informazionistiche, mm -hmm. i media. In realtà dovremmo basarci sul nostro intuito, sulla nostra capacità di osservazione critica. Sì, ho capito, però scusate, quando... qui noi, a noi non interessa diciamo, fare il... questo poi è un tema sul quale che a me appassione, eccetera, ma a noi in questo caso non ci interessa fare un discorso sulle fake news, non le fake news quello che è importante no. è che siano fake o non fake è il nostro personale atteggiamento e in che modo ci influenza nel momento in cui incontriamo una persona di esatto. persona esatto, nella relazione con l'altro però siamo soli è questo il tema Cioè, non abbiamo lo strumento interpretativo preformato l'informazione predigerita dell'articolo del giornale o della comunicazione televisiva, o del, dell'approfondimento del sito internet. Siamo soli di fronte al nostro interlocutore. Maggior ragione, noi dobbiamo. Sun su, l'arte della guerra, per esempio, è un'altra un conoscenza sapienziale che dobbiamo tirare fuori. Tra tutte le nostre, diciamo, valigette 24 ore pronte con dentro i ferri degli strumenti, ci deve essere anche. Il pensiero che ogni trattativa, ogni incontro di lavoro è sempre anche un confronto. Come tale non è un conflitto, ma l'esperienza del conflitto e in questo caso della strategia militare nella sua arte della guerra, in questo caso, sul suo testo di, non so, 5.000 anni fa, cinese, ci dice che Sostanzialmente per ottenere il risultato, per vincere senza combattere, bisogna conoscere perfettamente il proprio avversario. Mm -hmm. Bisogna conoscere il territorio, bisogna conoscere il cielo sotto il quale si combatte, quindi qual è il momento, la meteorologia. Conoscere mm -hmm. se stessi è fondamentale. Mm -hmm. Se io entro in un modo sbagliato, non otterrò il risultato. Se nella relazione entro troppo in profondità troppo presto, sbaglio la distanza. Cioè se vai incontri una persona per lavoro e esordisci dandogli la mano al tempo del coronavirus meglio, magari che incontro, hai già rovinato tutto l'incontro. Attenzione ho Oppure magari recentemente... anche non dandogli la mano. Se quella persona... Ho visto recentemente alcune immagini dell'epoca diciamo, della battaglia di Stalingrado quando i russi si riescono a eh, ricongiungere su due fronti. I soldati arrivano tra di loro nell'inverno di San Pietroburgo, di Stalingrado, e si baciano sulla bocca perché i russi lo fanno. Allora se io arrivo ad un incontro di lavoro e bacio sulla bocca il mio interlocutore, a meno che non sia russo. molto russo e molto, diciamo, diciamo poco... Che non le mie credenze rispetto al coronavirus sono molto basse rispetto alla sua infettività vir virulenza. Insomma, il punto qual è? Ci deve essere sempre divertimento, ma prima io devo conoscere me stesso, l'avversario, il territorio, il cielo e tutto il contesto in cui sono come dice il sabburu chi sei mi sembra una cosa molto da guzzanti questa no, no. rimaniamo in, te, in tema no, no, è, molto importante, è molto importante quando io ecco no, tentesi, far... scusami uno dei vantaggi del Parliamo solo di aspetti online è che puoi fumare senza dare fastidio agli altri è una distanza giusta il fumo passivo eh, online non c'è. Professionalmente funziona sempre se tu mostri chi sei. Su questo non dubito, nel senso che nel, nel mio lavoro di, uh, di coaching linguistico, specialmente quando si tratta di... Um, di colloqui di lavoro, uno degli errori più frequenti è questa idea di immaginarsi che il coaching possa servire a presentare qualcosa che non sei. Uh, il problema è da questo punto di vista che molto spesso le persone, tutti noi, uh, ci presentiamo avendo una Uh, un self concept che non corrisponde alla realtà e quindi l'idea del percorso di coaching serve anzi al contrario non tanto a creare un'immagine fasulla quanto piuttosto a scoprire, a fare in modo che ciò che tu uh, dici ciò che tu fai, come ti comporti corrisponda a quella che è la tua verità no? e che è un po' la stessa cosa del teatro anche in teatro per quanto questo funzioni diciamo su un principio apparentemente opposto cioè quello di arrivare usare la falsità la rappresentazione però in realtà anche il teatro ha come principale obiettivo quello di trovare una verità no? la verità o una verità o la tua verità io non come ben sai sono abbastanza la verità qui bisognerebbe fare dei monologhi a memoria la verità... la verità ti fa male, lo so, Caterina Caselli. Eh, no, anche di più, insomma. Vabbè, allora, facciamo anche... così. Pensa Shakespeare Te la senza... do io la citazione Però... e ti do una di quelle citazioni che no, ti no, no, no, no. Nella mia esperienza la verità è, in qualche misura, diciamo, l'approssimazione più, più utile alla verità è quella di poter avere più punti di vista possibili sulle cose. Mm -hmm. Se tu riesci a guardare da più punti di vista e quindi non soltanto dal tuo ma da quello di tutti gli altri e quindi certo. superare il concetto stesso di superamento, come dice Caparezza, ma superare il concetto di distanza, cioè non c'è solo la distanza, c'è cioè la tangenza, ci sono mille cose. cioè superare l'aspetto spazio-temporale dell'esperienza e considerarsi taoisticamente in qualche misura e yogicamente molto unito rispetto al tutto qualunque sia il tuo incontro professionale la distanza è gestita non al meglio di più, è gestita al massimo puoi elaborare un po' meglio su questo perché non ho ben capito cioè la capacità di assumere... Quando io, quando io incontro, incontro l'altro e dentro di me so che io e l'altro siamo la stessa cosa, non c'è distanza. C'è solo un obiettivo comune, condiviso, quello che si dice anche win-win, o win-win-win-win-win-win-win a seconda... Beh, però posso farti anche una, una citazione qui dalla Fattoria di Manali. Gli obiettivi possono essere condivisi, però per alcuni sono più condivisi di altri, no? nel senso che poi alla fine ognuno arriva ad un meeting che sia online o, o di persona con eh, la, la, la propria, il proprio vettore di risultato. Cioè io voglio ottenere, per esempio adesso da questo, eh, da questo incontro online, io voglio ottenere eh, una una definizione di quali sono le cose che noi possiamo fare nel, eh, le cose pratiche, concrete le tecniche che possiamo trasmettere all'interno di nel momento in cui facciamo il workshop di stanze lo facciamo online quali sono le tecniche che riusciamo a trasmettere diciamo a e, eh, fa, farlo online no? diciamo questo sicuramente tutti gli aspetti che avevamo pensato ok Diciamo, venivano dal lavoro teatrale il lavoro teatrale è un lavoro necessariamente performing living e quindi c'è anche necessità di assembramento di piazza, di contatto di lavoro di gruppo no. ora tutto questo può essere individualmente, senza il contatto fisico. Per esempio, tutti quelli che sono gli esercizi di gruppo, noi li possiamo fare, ma a livello cognitivo-razionale, anche emotivo, ma sicuramente non fisico. E questo tu pensi che sia possibile farlo, diciamo, anche perché appunto io sul fatto del non fisico... Non Nella misura in cui il cinema funziona... Io posso alzarmi in piedi e posso, fare, posso comunque muovermi no? nel sì. momento in cui ho una la telecamera mi inquadra. Nella misura sono... in cui il cinema funziona, è noi possiamo questo. tranquillamente farlo, anzi pensare che il cinema ha anche una riproducibilità e quindi che un aspetto specifico è quello di considerata la nostra esperienza e per me negli ultimi diciamo negli, per me fare il formatore negli ultimi mesi di lavoro prima del coronavirus è stato soltanto farlo su Zoom cioè online e vi posso garantire vi posso garantire che c'è un aspetto emotivo che fluisce tranquillamente certo, però è anche un pochino manca l'aspetto fisico comprendere... ma la cosa più per dare un'ulteriore elemento di spunto, gestire una riunione online su Zoom o su un'altra piattaforma è una gestione delle distanze estremamente efficace. Non è più una trattativa one to one, ma è la capacità di ottenere il meglio da tutti i partecipanti, per esempio alla riunione Zoom della mia azienda. Mm -hmm. Ok, e quindi è possibile migliorare questa cosa? È possibile lavorare sulla nostra capacità di gestire dei meeting online? Certo. E che certo. cosa possiamo fare per migliorare questo? No? Ci sono delle, degli esercizi, delle tecniche che noi possiamo impiegare. Intanto alcune le abbiamo già viste. No? Il, il discorso per esempio anche eh, banale, se io sposto il mio, eh, il mio video eh, il punto dove, dove ti vedo, lo sposto in una zona dello schermo che è distante dalla telecamera, ecco che sembra che sto guardando altrove, mentre se lo sposto sotto la telecamera, io sto guardando in realtà te, ma sto guardando anche l'occhio della telecamera, quindi ho una, ho una efficacia eh, molto maggiore e come questo ce ne possono essere eh, e ce ne sono sicuramente molti, per esempio l'aspetto... Uh, che hai citato prima della scenografia no? che cosa c'è nel, nel mio background che, uh, come, lo, come costruisco la scenografia allora nel... te la dico da Manhunter diciamo. quello che ho fatto io negli ultimi hey, mesi Hunter, perché Manhunter no, è una tigre no no io sono un darrande si dice in persiano quando tu lavori nel campo della selezione Animale lavori nel campo del training, lavori nel sì, campo della prestazione. scoprire quali sono le persone tra le 45 che hai di fronte. Sei se un, puoi un man hunter. non man sei hunter. un hunter, sei un man hunter. Ah, mangi, un mangi quelli che poi dopo non saranno presi. No, al contrario. Ah, il contrario. Quelli non te ne frega niente, tu mangi quelli che prendi. Ho capito. Wow, è, è, sono... è preoccupante questa cosa fortuna, no, che, siamo, no, no. fortuna che siamo distanti <ride> fisicamente Angelo, devi sapere a un certo punto devi decidere sei darrande come si dice in persiano in parsi sei un predatore o sei gazzella con il che lieve. deve svegliarsi tutte le mattine ah, c'era ecco. questo. Tra, tra un giorno da leone vent anni, te, e vent'anni da pecora, magari possiamo fare anche uh, uh, due anni da orsacchiotto, no? Secondo te noi su questo pianeta, in questa parte di universo, siamo predatori o prede? Io questo penso pianeta... che la prospettiva, che questa stessa idea del fatto che l'universo si divida in predatori e prede sia no, no. una delle ragioni principali per le quali ci troviamo in questo casino guardala bene noi non viviamo, su un, noi non viviamo su un pianeta viviamo su una roba che è alta diciamo 8-9 km diciamo 9 chilometri 100 8 100 108 ah, nel, Cioè, quindi l'atmosfera eccetera un po' di atmosfera, un po' di litosfera, un po' di roba sotto che noi possiamo traforare, ma alla fine siamo in quei 108 circa, 207, quella roba lì è una little, little, little crust su una roba che ha 26.000 km di raggio, di estensione, 52.000 di diametro, è una crosticina microscopica rispetto a al volume, non viviamo su un pianeta, viviamo su una crosta. Ok, siamo come le formiche sopra un'arancia. Ci, ci sono questi, degli però, aspetti. Non di... vuol dire che sia necessariamente vero che siamo. Un no, no, no, ci sono degli aspetti dimensionali importanti. Ora, sapere qual è, per esempio, lo stato dell'arte nell'ambito della fisica teorica. Theoretical physics si dice è una cosa diversa in inglese. Eh? La percezione di un inglese, tu lo sai da. Coach linguistico non è la stessa se tu consideri di essere all'interno di un sistema in cui non è più la new age della meccanica quantistica vecchia, obsoleta della teoria del tutto di Stephen Ockham, ma sei nella teoria delle brains in cui tu sei una dimensione, apri gli occhi e sei due dimensioni. C'è cioè la linea, poi ci sono nel momento in cui ti muovi, c'è cioè la tridimensionalità. Nel momento in cui c'è il tempo del movimento, c'è la quadrimensionalità. Stai, stai diventando un po' ecumenico o sbaglio? No, no, no. Evangelico. Poi, nel momento in cui capisci che c'è, come nella geomanzia cinese, una quinta montagna, la più importante di tutti, la più sacra di tutti, di tutti gli altri monti sacri, che è la montagna del centro, la dimensione numero 5 è se stessi. Mm -hmm. Su quella montagna c'è il monastero Shaolin, è okay, nato lo cioè, zen. Posso, posso provare a tradurre per i poveri mortali? No. C'è cioè, un aspetto di timing. Il tempo è fondamentale. Conta solo il tempo. L'intervento che tu fai all'interno della zoom meeting è un fatto di tempo. Devi sapere alternare al meglio il piano di ascolto e il piano di parola. L'attesa mm. La pausa. Ah. È quello no. la distanza. Ok, proviamo, proviamo a tradurlo in, in chiave, eh, diciamo, comprensibile ai poveri manager mortali. Eh, no. Quello che stai dicendo... Se tu consideri questo del tuo cliente, non consideri che il tuo cliente ha una potenza, un potenziale di ottimizzazione, sì. un'area di miglioramento gigantesco. Assolutamente. Questo se no, non saremmo qui se non considerassimo quello. Non è il mio è il mio Non è un povero manager. Mortale. Povero manager mortale era ironico non... soprattutto nel senso È un eterno che... manager. Codice, codice linguistico, no? Allora, utilizzando quello che volevo dire è che le... hanno cambiate le cose parole. che hai detto te, in chiaro. No, Angelo ha cambiato il linguaggio, bisogna di pensati... superare il limite, essere fuori di sé essere fuori di sé ma anche dentro di sé no come mi sembra che c'è contemporaneamente Fabrizio bravo Fabrizio De André forse dentro e contro e il, il, da, dal mio punto di vista che è quello del eh, coaching delle discipline eh, della psicologia cognitiva delle neuroscienze eccetera eh, questo è un concetto che che, che, che comprendo e condivido anche se in un altro linguaggio, nel senso che dal mio punto di vista uno degli elementi centrali per, che condiziona l'efficacia delle relazioni professionali è eh, l'insieme di quelle um, idee che noi abbiamo su noi stessi, cioè su quali sono i nostri valori, su quali, qual è il nostro modo di leggere una certa situazione, quali sono i nostri obiettivi, eccetera. E ehm, portare allo scoperto queste idee, e non tanto il fatto freudiano, ok, perché quando ero piccolo, mio zio piuttosto che... ma portare allo scoperto queste idee, che sono idee... Eh, che hanno un impatto molto forte è il primo passo per poter migliorare la propria efficacia professionale quindi io non ho, non ho appunto questa um, non, non impiego questo linguaggio uh, um, io credo angelico o, o da no. filosofia perenne però fondamentalmente io credo che deve essere, anche, deve essere anche Molto divertente. Se noi siamo una coppia comica che funziona, il seminario funziona. Perfetto. Allora tu fai Stanlio, io faccio Olio. Forse. Oppure Ugo Tognazzi, e... con chi era Ugo? Vianello Tognazzi. Ma anche... sì, anche Totò e Peppino. Ok, perfetto. Allora, sicco... scriviamo una lettera, stiamo scrivendo una lettera. Siccome c'è stata una grande moria di vacche... Noi ah, no, volevo sapere, savoir. <ride> savoir, perfetto. Savoir. Allora, direi che l'ultimo pezzo che manca sono, è appunto, come dicevete, il pubblico e quindi la, eh, nel senso che eh, una delle cose che ci eh, darà delle indicazioni molto importanti sono proprio le esperienze concrete delle persone che poi si iscriveranno a questo seminario online. È tutto eh. rogersenamente centrato sul cliente. Assolutamente, perché è solamente confrontandoci con delle situazioni concrete e pratiche che noi siamo in grado di dare delle risposte in termini di tecniche che sono utilizzabili. Affrontare... L'idea è che rispetto a questo, quello che mi sono domandato è, ci potrebbero essere utili alcune slide da erogare in maniera molto pro? Ecco, tu sei interrotto dal telefono e pure io, anche se stiamo registrando, sì, ecco, l'ambiente esterno ah, perfetto. Tranquillo. Questa è la sincronicità. Tranquilla, okay. va bene. Io sono in Zoom meeting sto cercando di mettere insieme alcuni pezzi. Non so se ci riusciremo, ma... Ma è sincronicità è per è siamo, siamo stati interrotti nello stesso identico istante. Fabio, va bene. Finiamo. Sara, Chiudi la sapere. Ok. Ciao. Ok, quindi... Quando, quando spazio... l'avvocato ti chiama, le distanze sono annullate. Ah, avvocato, si azzerra. Avvocato. avvocato penalista. Non finire in galera prima che... Eh, prima che no, no, no, no, al contrario. Quindi l'invito è eh, alle persone ad iscriversi a questa cosa, che sarà una cosa ovviamente sperimentale. Secondo me quello che noi possiamo fare è costruire dei... Piccoli appuntamenti, magari fare una cosa che duri uh, due incontri da un'ora o una cosa di questo tipo e poi andare, andare avanti, partire da lì e vedere dove arriviamo. Ok, penso che per oggi ci siamo. C'è allora, un aspetto importante. Dimmi. La sì. distanza da se stessi. La distanza da se stessi. Dobbiamo essere attaccati a noi stessi oppure staccati da noi stessi. Eh, è interessante, nel senso che fino a che abbiamo urgenza di fare cose di stare nell'attività non siamo vicini a noi stessi ho capito per io essere... in questo momento non sono vicino a me stesso perché c'è il sugo sul fuoco esatto e non c'è un tempo per essere pronti alla formazione sì, pronti a ricevere delle però cose però c'è il tempo per il sugo quindi è il momento di salutarsi, è il tempo di aumentare le distanze. Viva il sugo! Viva il sugo!